Facciamo un passo avanti nella ricerca del circuito equivalente del nostro motore asincrono trifase. La parte che vediamo qua del circuito equivalente è quella che abbiamo determinato immaginando il motore a rotore fermo e con avvolgimenti rotorici aperti in questa situazione non ci sono correnti rottoriche, il rotore appunto è fermo e l'unica corrente assorbita dal statore è quella necessaria a vincere le perdite nel ferro rappresentate dalla, da questa conduttanza G0 e dal, dalla corrente necessaria a produrre il campo magnetico e quindi alla corrente di magnetizzazione che viene rappresentata da questa eh, suscettanza di magnetizzazione B0. Adesso eh, teniamo conto del eh, comportamento reale del motore, quindi abbiamo il rotore in movimento a una velocità eh, di rotazione inferiore alla velocità di sincronismo del campo magnetico quindi in, eh, con, con un certo scorrimento s quindi abbiamo il rotore in movimento con una velocità di rotazione n giri al minuto alla quale corrisponde un certo valore dello scorrimento S allora quali sono le caratteristiche eh, delle quali non si può non tener conto nel nostro circuito equivalente Allora, la prima è sicuramente il fatto eh, che gli avvolgimenti non sono ideali e quindi presenteranno delle eh, resistenze ohmiche questo vale sia per gli avvolgimenti statorici che per gli avvolgimenti rottorici quindi possiamo senz'altro aggiungere in serie al nostro circuito equivalente sia al, allo statore che al rotore, una uh, resistenza su entrambi i lati che tiene conto appunto della resistenza degli avvolgimenti quindi questa sarà la resistenza del primario del nostro statore, degli avvolgimenti, chiamiamola R1, questa è la resistenza degli avvolgimenti rotorici, quindi del circuito secondario R2. Un'altra cosa della quale dobbiamo tener conto è, è la presenza di flussi dispersi. Cosa sono i flussi dispersi? I flussi dispersi sono eh, quella parte del flusso eh, dal campo magnetico che non si concatena con entrambi gli avvolgimenti statorici e rottorici. Quindi se volessimo rappresentare su, eh, nello schema del nostro motore il, il flusso, immaginiamo il flusso eh, generato dalle, dalle, dalle correnti eh, statoriche quindi avremo una parte del flusso che si concatena, come vedete, con entrambi eh, gli avvolgimenti, sia con gli avvolgimenti statorici che con quelli rotorici, ma ci sarà contemporaneamente anche una parte di flusso, che ad esempio lo rappresentiamo qua, che non si concatena con entrambi gli avvolgimenti, ma soltanto con gli avvolgimenti statorici stessi. E questo rappresenta un flusso di dispersione dello statore che indichiamo con S stessa cosa succede eh, per il flusso determinato dalle correnti rotoriche se noi eh, rappresentiamo le linee di flusso anche qua per il nostro rotore e eh, questo sia il flusso rotorico che si eh, concatena con, sia con gli avvolgimenti rotorici che con quelli statorici avremo anche in questo caso la presenza di flusso disperso che eh, non è. Non si concatena con entrambi gli avvolgimenti, ma soltanto con gli avvolgimenti rottori, cioè possiamo indicare come flusso disperso di rotore. Questi flussi dispersi eh, vengono rappresentati sul nostro circuito equivalente con delle reattanze di dispersione. Quindi dei, eh, degli elementi in serie che determineranno delle cadute di tensione. e eh, alle quali viene dato il nome x1D allo statore dove D ci ricorda il fatto che siano riattanze di dispersione e x2D eh, S, chiamiamola, e poi capiremo perché al eh, rotore a questo punto la nostra rappresentazione del funzionamento del motore è terminata possiamo chiudere il circuito ricordandoci che al primario abbiamo la nostra alimentazione rappresentata da un generatore eh, con fasore V1 Allora, eh, cerchiamo adesso le relazioni tra eh, le varie grandezze elettriche come saranno le correnti del nostro circuito? Allora abbiamo, partiamo dal rotore, abbiamo sicuramente che la tensione indotta rotorica E2 determinerà la circolazione di una corrente negli avvolgimenti rotorici i 2 questa eh, corrente eh, negli avvolgimenti rotorici richiamerà una corrente nel primario che chiamiamo I2-1 per ricordarci appunto che la corrente rotorica richiamata al, eh, al primario poi abbiamo sui componenti trasversali la circolazione della corrente di eh, magnetizzazione I0 quindi la corrente eh, a vuoto del nostro motore e complessivamente la corrente I1 assorbita dal, dall'alimentazione. Uh, dall Iniziamo a scrivere eh, ciò che sappiamo di queste grandezze, intanto eh, se ci spostiamo al rotore noi sappiamo che la E2, la tensione indotta al, rot al, rot al nel circuito rotorici con col rotore in movimento, è uguale alla tensione indotta al rotore, al rotore bloccato moltiplicata per lo scorrimento S. La, eh, la reattanza di eh, dispersione al secondario è una reattanza di dispersione che noi abbiamo chiamato x con 2 di S e questa eh, perché dipende anche dallo scorrimento in quanto è legata all'induttanza di dispersione del secondario L2 attraverso la frequenza delle grandezze rottoriche, quindi la F con R che come sappiamo F con R è legata alla frequenza dell'alimentazione, anche questa tramite lo scorrimento. Pertanto, qui sostituendo troviamo 2π fs per l2, quindi questa sarà uguale a s per 2π f per l2 che rappresenta la nostra reattanza di dispersione che possiamo chiamare X con 2 D reattanza di dispersione a rotore bloccato quindi la reattanza di dispersione con rotore in movimento che stiamo chiamando X con 2 DS sarà uguale alla reattanza di dispersione a rotore bloccato X con 2 D moltiplicata per lo scorrimento S dove abbiamo che la X con 2 D la reattanza di dispersione a rotore bloccato quindi a rotore fermo quindi possiamo andare a sostituire nel nostro circuito il, la simbologia che abbiamo usato e qua mettere x con 2 di e moltiplicare il tutto per S e questa è la nostra reattanza di dispersione. Quindi abbiamo tutti gli elementi per calcolare la corrente I2 al rotore. La corrente I2 quindi sarà uguale alla tensione indotta I2 divisa la nostra impedenza rotorica R2 più JSX con 2D questo punto, prendiamoci un po' di spazio e ricordiamoci che E2 abbiamo detto che è 2,0 per S, quindi al numeratore abbiamo E2,0 per S fratto R2 più J S x con 2d qua possiamo dividere il numeratore e il denominatore per s cioè dividiamo per s il numeratore e dividiamo per s il denominatore in questo modo abbiamo che si semplificano qua s al numeratore quindi rimane soltanto la e2,0 e al denominatore abbiamo un termine r2 fratto s più j e qua nel secondo termine diviso s si semplificano che qua sia il numeratore e sia il denominatore mi rimane soltanto jx con 2 di reattanza di dispersione a rotore bloccato quindi vedete che il denominatore ha assunto una forma particolare interessante e rappresenta l'impedenza del rotore chiamiamola impedenza equivalente del rotore analizziamo quindi meglio questa impedenza per vedere se riusciamo a eh, esprimerla in qualche modo particolare. Allora, quindi abbiamo che la nostra impedenza del rotore, chiamiamola z 2 la possiamo esprimere come la somma dei due termini. Abbiamo visto una resistenza diviso lo scorrimento, parte reale, quindi una componente resistiva, più una componente induttiva di reattanza X2D, con pari alla reattanza eh, di dispersione a rotore bloccato. Analizziamo il termine R2 fratto S R2 fratto S si può manipolare matematicamente e questo lo si può pensare come ottenuto da una resistenza, dalla resistenza R2 sommata a un'altra componente che sia 1-S fratto S se noi sommiamo questi due termini troviamo esattamente la nostra R2 fratto S quindi eh, vediamo che la, eh, la componente resistiva dell'impedenza può essere vista come eh, data dalla somma di due elementi. Un elemento, un elemento costante, R2, che rappresenta la resistenza degli avvolgimenti, quindi R2 è la resistenza degli avvolgimenti, resistenza degli avvolgimenti rotorici, E' un'altra parte, questa, che invece rappresenta l'effetto della presenza di un carico sul motore, eh, nel senso che il carico applicato al motore, quindi il carico che il, il, il motore deve porre in rotazione, ne determina lo scorrimento del motore e eh, elettricamente eh, questo comportamento è rappresentato da questa componente resistiva dipendente dallo scorrimento stesso S quindi il, la nostra resistenza quella la uh, componente uh, resistiva dell'impedenza dell del secondario quindi se adesso guardiamo soltanto il circuito rotorico la possiamo rappresentare come la serie di tre componenti questa è la parte solo del rotore qua abbiamo la nostra tensione indotta rotorica Abbiamo la nostra corrente rotorica e eh, le componenti eh, dell'impedenza equivalente del rotore saranno, eh, si possono quindi individuare come una R2 data dalla resistenza degli avvolgimenti rotorici, una reattanza di dispersione a rotore bloccato X2D e un'altra resistenza in serie che dipende dal carico quindi al variare del carico quindi al variare dello scorrimento varierà il valore di questa resistenza e, e quindi varierà eh, il valore della corrente assorbita dal rotore vediamo come varia quindi questa r2 per 1-s fratto s al variare dello scorrimento quindi noi abbiamo che R2 per 1 meno S fratto S vediamo, vediamo i suoi valori per S uguale a 1 cioè al rotore bloccato Qua avremo al numeratore 1-1, meno -1, quindi 0, per R2 avremo che R2 per 1-S meno fratto S uguale a 0. Quindi eh, ciò che rimane è soltanto la componente resistiva eh, della dell'impedenza degli avvolgimenti rotorici se S tende a 0 quindi verso la velocità di sincronismo avremo che il valore di R2 per 1-S fratto S avremo che tenderà in questa condizione R2 per 1 meno S fratto S, avendo qua a denominatore il valore S che quindi tende a 0, avremo che questa resistenza tende a un valore infinito e quindi, come già detto e come nella precedente analisi, quello con il rotore immaginato fermo, la eh, corrente assorbita dal rotore sarà appunto uguale a zero perché la resistenza di questo elemento tende all'infinito e quindi la corrente in questo ramo tende a zero, tendendo questo componente a eh, rassomigliare a un circuito aperto.